Guardando su base mensile anche i picchi del 7%, questo vuol dire che effettivamente gli italiani, lo confermo, stanno costantemente ricorrendo nel debate e nella quotidianità agli strumenti digitali, carte o applicazioni per poter effettuare Insomma, appunto, operazioni di acquisto. Sta succedendo, sta succedendo davvero. Sta succedendo davvero e concordo con quanto diceva Carlo circa la necessità, di dover poi dotare anche nel mondo delle vending machine soluzioni che siano flessibili, che siano scalabili e che consentano poi agli italiani di poter effettuare anche in quel momento un'operazione di acquisto tramite una carta o tramite un'applicazione. Sul mondo delle applicazioni noi ci siamo interrogati e abbiamo messo a disposizione del mercato un servizio che si chiama Banco Pay e da circa due anni lo stiamo lanciando proprio momento sul mercato perché di fatto ha l'opportunità di poter essere utilizzato Secondo la scelta un po' di quello che è il mondo delle vending machine perché può essere utilizzato all'interno di un'applicazione come diceva Carlo quindi per poter ricaricare un wallet e per poter essere utilizzata ogni operazione ma anche può essere utilizzata direttamente per colloquiare con il post presente sulla vending machine quindi è scalare, è flessibile. E quali esigenze insomma affronta, addressa come dicono Milano. quale esigenza insomma va a intercettare questo, questo Banco Matpay, secondo voi? Beh, sostanzialmente ha l'opportunità di essere facilmente attivato perché per poter essere attivato sia direttamente tramite l'applicazione per esempio come diceva Carlo di, un, di, un, di pagamenti tramite vending machine basta semplicemente inserire alla prima operazione il proprio numero di cellulare e autorizzare l'operazione di pagamento quindi rispetto ad altri strumenti è molto molto più semplice e poi di fatto ricorre ad un pagamento one click è come quando noi su e-commerce facciamo il pagamento con Paypal è un, moment, è un attimo, è un clic e l'operazione di pagamento viene effettuata. Ha il vantaggio di fatto di non dover ricorrere quando si ha la vending machine ai soliti contanti, ai piccoli spiccioli, visto che stiamo parlando appunto di, di operazioni di pagamento di piccolissimo importo e ha la facilità di essere disponibile per quasi tutte le banche italiane, quindi per tutti gli utenti, per tutti i correntisti. Eh Sì, quasi tutte le banche italiane. Infatti questo mi ha fatto pensare che all'inizio quando scrivevo, ripeto, di pagamenti mobili all'inizio, ma ancora per molti anni, Ivano si ricorda che era, era davvero un casino pagare col cellulare, dovevi beccare la banca giusta, l'app giusta e l'operatore giusto, questo incrocio tipo, tipo magong, tipo dovevi, e poi finalmente riusci, dovevi avere grande determinazione, sembra preistoria, ma fino a pochi anni fa era ancora così, quindi assistiamo davvero a una maturazione del mercato e del consumatore contemporaneamente. Ma Cosa state facendo ancora per i micropagamenti? Cosa avete in, in cantiere? Siamo consapevoli delle difficoltà legate al mondo degli esercenti circa, e anche al mondo delle vendite in machine circa la, appunto, la possibilità di poter facilitare l'accettazione di uh, operazioni di pagamento con, con strumenti digitali anche per piccoli importi e piccolissimi importi. Quello che stiamo facendo noi come Bancomat è cercare prima di tutto di lavorare su un modello di business che sia sostenibile per tutti gli attori al tavolo, quindi noi ci siamo impegnati già in passato e lo vogliamo fare anche in futuro ad abbattere tutte quelle che sono le commissioni, quindi tutti quelli che sono gli introiti che ha Bancomat per tutta la gestione delle operazioni sino a 5 euro proprio per facilitare il mercato per mettere tutti nella condizione di poter agevolare l'utilizzo di questi strumenti anche per i piccolissimi importi, perché è davvero un tema di educazione finanziaria che però deve lavorare su ambo i fronti, deve lavorare sugli esercenti per facilitargli, per consentirgli di accettare pagamenti anche per piccoli importi con strumenti digitali e deve al contempo anche Educare l'utente finale a poter nel day by day utilizzare l'applicazione o la carta che sceglie per effettuare il pagamento. Mm. Ecco una domanda da giornalista: ecco, non mi vogliate, ecco, da un po' di tempo si parla dell'azzeramento delle commissioni 5 euro. Non mi ricordo, ne scrissi forse già in epoca di lockdown, <ride> c'è una data per questa? target per questa novità? Noi l'abbiamo la, fatto per due anni per tutto il 2020 sì, e il 2021 però era e ci siamo interrotti quest'anno sinceramente perché abbiamo un po' di riflesso um, acquisito un po' le scelte della, dello Stato no? di Pago.pi e dintorni in cui di fatto c'è stato uno stand by a tutte le iniziative relative al cashback di Stato. Intendiamo in realtà però riavviare nuovamente queste iniziative perché ci crediamo tantissimo già Bene. a partire dall'anno prossimo. Aggiungo solo un altro piccolo elemento se può essere utile, si è parlato tanto di, di cashback di Stato abbiamo compreso come quanto nell'ambito dell'educazione finanziaria degli utenti finali il cashback ha una valenza, Ecco per esempio con Banco Bancomat Pay noi abbiamo già attivato un cashback gestito interamente da noi, quindi per tutte le operazioni effettuate con Bancomat Pay a prescindere dall'importo, noi eroghiamo un cashback perché crediamo che effettivamente questa logica premiale aiuti a utilizzare ancora di più questi strumenti, anche per piccolissimi importi, perché poi il beneficio che se ne riesce a trarre diventa, incomincia a diventare interessante per gli utenti finali. Mm, no, interessante no? questa congiunzione tra i benefici del consumatore e i benefici del mercato, vanno tutti e due nella stessa. Direzione. Questo forse è il principale driver per cui assisteremo probabilmente a un'ulteriore crescita della, di questa innovazione nei prossimi mesi e anni. Ora, scendendo nell'operatività diciamo, più concreta, passiamo adesso ad Alessandro Mondini di Enen Group. Ecco, prego. Ehm... Quindi possiamo, possiamo un po' raccontare meglio cosa vuol dire eh, abbracciare questa innovazione nella, proprio nella macchina, no? <ride> Scendiamo proprio nell'operatività più o oh, meno più fisica. Mi senti? Ok, perfetto. Allora, intanto mi presento, mi chiamo Mondini Alessandro, sono il chief sales officer di NAND. Per chi non conoscesse NAND, siamo esattamente alle vostre spalle con lo stand, siamo anche l'unico di questa tavola ad avere uno stand. quindi... Quando avete finito colgo l'occasione, un secondo, un caffè. per ringraziare la mia, tutto il team NAND che è esattamente dietro le vostre spalle, tutti quelli vestiti con la camicetta bianca, per tutto il lavoro che fanno quotidianamente, molto più del mio, che sono solo la parte commerciale. Noi come NAND abbiamo fondamentalmente due obiettivi. Il primo è della parte dei pagamenti, è guidare l'utente sulla macchina, perché molte volte l'iterazione che c'è tra l'utente e la macchina non è così fluida come dovrebbe essere ci ricordiamo sempre che comunque il momento del pagamento non è mai un momento piacevole per l'utente ma è sempre un momento che dovrebbe scorrere il più liscio possibile questa è la prima cosa che Nende con i suoi prodotti cerca di fare la seconda, e questo è anche un messaggio rivolto ai miei colleghi fabbricanti di app, è quella che cerchiamo di aprirci e collaborare il più possibile con tutti quanti, in modo da fornire tutti gli strumenti più facili, più facili possibili e più diciamo sostenibili ai gestori quindi cercare in qualche modo di collaborare per cercare un, quello che viene definito oggi un open innovation in modo che tutti possiamo collaborare per portare quel 20% di macchine connesse a essere l'80% di macchine connesse fare in modo che il cliente finale quando si approccia a una vending machine sappia sempre di avere un, un, un sistema di pagamento digitale a portata di mano e che sia possibile il pagamento che non debba affrontare tutti quegli ostacoli che oggi ci sono quando uno si approccia a una vending machine eh sì, quindi operativamente cosa vuol dire Poi, cioè cosa consigliate diciamo così, quando si va a introdurre questi strumenti nella macchina allora il consiglio che io posso dare ai miei diciamo, clienti gestori è un po' per ricalcare quello che ha fatto i miei colleghi prima l'intervento è che è comunque un percorso è un percorso che dura una serie di anni nel senso che Carlo ha portato un percorso che è iniziato nel 2015 quindi quello che, dico, quello che consiglio ai miei clienti è che è il momento di abbracciare questo percorso non pensate che duri una settimana l'introduzione di questi strumenti è un lungo percorso che deve essere affrontato però nella maniera giusta perché altrimenti se non lo si comincia ad affrontare oggi il rischio di arrivare fra un po' di anni troppo indietro è estremamente concreto come dimostrano questi numeri mm. come NENDE cerchiamo di supportare i nostri clienti al meglio, fornendo tutti gli strumenti possibili per incominciare questa avventura. Mm, eh sì, mh, dicevi, dicevi prima il problema è quello della complessità che va ridotta, no? se no si spaventa il consumatore, no? va dal bar. <ride> ecco, no? E' è appunto questo, oggi ci approcciamo a un a un bar, a un pagamento in maniera molto semplice nel senso non abbiamo problemi a tirare fuori la carta di credito e a fare le operazioni che servono ecco sulle vending machine ancora questa cosa non è così corretta come dovrebbe essere, c'è mm. tutta una serie di cose che andrebbero in qualche modo limate per fare in modo che lo stesso approccio che uno ha di un pagamento in qualsiasi altro settore o segmento si possa ritrovare sulle vending eh, per esempio cos'è che si può migliorare soprattutto un esempio uh, l'esempio le, le, più pratico è, è, è appunto come queste app si collegano e il tempo di collegamento tempo. di queste app il tempo però dipende anche dal bluetooth che sappiamo che non è, sia, non è proprio il protocollo più sveglio che abbiamo e cercheremo di lavorare per eh, limare tutta una serie di cose eh, e sì. fare in modo che l'integrazione sulle macchine sia migliore però invece e, vedendo scusami. Su questo sì, sì, sì. Eh, aggiungo caso, un Bob piccolo Key. dettaglio. Eh, voi sapete che insomma, chi, chi, chi mastica un po' di vending, oggi sul mercato ci sono essenzialmente due tecnologie che abilitano all'uso eh, delle app o della moneta elettronica in digitale, in generale una è quella di cui parlava adesso il nostro moderatore che è la connettività locale bluetooth sulla macchina e l'utilizzo del canale dati del cellulare dell'utente e questa ha alcune caratteristiche di eh, diciamo semplicità perché sulla macchina non bisogna fare degli interventi stravolgenti e diciamo la funzionalità e la rapidità che la buona connessione Bluetooth consente, ecco, va gestita molto bene questo punto specifico della tecnologia. L'altra infrastruttura è quella che prevede la triangolazione tra la connessione dati della macchina e la connessione dati del telefono. Questa è diversa come eh, impatto in termini di investimento e adesso io non riesco a valutare perché non la conosco, e non la utilizzo, quanto sia più o meno efficiente rispetto all'altra però ci sono queste due scelte tecnologiche oggi sul campo il mio animo tecnologo mi impone di chiederti un po' meglio come funziona la seconda, sono curioso cioè, la seconda avviene? funziona così la macchina è connessa a rete dati e quindi sì. è connessa al medesimo cloud che gestisce l'app quindi io mi avvicino alla macchina dentro la mia app o perché uso l'NFC o perché inquadro un QR code o digito un codice mm -hmm. dico che voglio consumare su quella macchina ed è il cloud che dice alla macchina guarda che c'è questo cliente che ha quel credito disponibile e vuole consumare. Ho allora si conoscono diciamo, in prossimità perché l'utente esatto. sa qualcosa e poi dialogano tramite no, il cloud. Va bene, ok. Va bene, okay. Ecco. <ride> sì. va bene. Ci sono pro e contro di sì, tecnologie, sì. io e Carlo abbiamo battagliato su questo argomento per un sacco <ride> di tempo. Eh, vogliamo dire pro e contro rapidamente penso sia abbastanza pratico e interessante Beh, eh, allora io sono un grande sostenitore della macchina online mm. poi sui pagamenti possiamo discutere ma il fatto di mettere le macchine online secondo me sarà Beh, personalmente da costruttore penso che sarà il trend del futuro, il punto di avere la macchina online ti permette di conoscere esattamente in qualsiasi momento lo stato della tua macchina e di poter fare tutta una serie di operazioni che altrimenti ti sarebbero negate. Sì, eh, però eh, l'operatore affronta dei, dei costi iniziali maggiori immagino. Eh, assolutamente sì, ma la sfida poi è quella di azzerare questi costi in qualche modo e sì. cercare di portare solo i vantaggi. Carlo voleva dire qualcosa? No, no, no, no, io non è vero che abbiamo sbattagliato pronto. tutto qua. No, allora noi utilizziamo invece una tecnologia più semplice che diciamo consente alcune cose e non ne consente altre. Quello che consente è una rapida diffusione dello strumento perché è molto bassa a livello di costi di ingresso mm. e eh, nella mia eh, valutazione più efficiente ai fini della vendita, nel senso che eh, non mi, risulta, insomma, mi risulta che sia più agevole per l'utente, la connettività locale la uso, la mia app, il mio cliente la usa come, esattamente come usava la chiavetta, mi avvicino, vedo il mio credito nella macchina, consumo. Ho capito. Ad Alessandro Mondini volevo chiedere altre cose. Sostenibilità è un tema importante, no? sempre più importante, cambiamenti climatici, insomma abbiamo, abbiamo visto tutti il, a Glasgow gli scenari che si stanno disegnando. Questa è una tecnologia anche che va in, verso un la un sostenibilità. In che modo? Assolutamente sì, questo si ricollega al messaggio che ho mandato ai miei colleghi fabbricanti, dobbiamo cercare in qualche modo di ridurre l'impatto di tutto quell'hardware che ogni volta che un gestore deve cercare di mettere qualche novità deve installare in macchina questo fa un po' il punto con la collaborazione che intendevo prima cerchiamo eh, di collaborare per ridurlo eh, per fare in modo che siamo tutti più sostenibili anche gli investimenti e eh, che questo porti un vantaggio per anche alla diffusione più veloce dei pagamenti mm. ok e adesso volevo un altro punto ehm, verso il consumatore finale quali messaggi quale comunicazione quale branding si può adottare eh, tu Alessandro poi volevo chiedere il parere anche agli altri su questo eh, questo è proprio una cosa che si incomincia a vedere nel mondo dei gestori il fatto di poter dare un messaggio chiaro anche della, del proprio brand sulle vending machine incomincia a diventare sempre più importante e gli strumenti che vengono utilizzati per far sì che la gente riconosca le proprie macchine sono sempre più diffusi Carlo usa la sua v app e tutta una serie di cose eh, ecco il brand anche sulle vending machine che non era mai, non era mai stato così diffuso diventerà sempre più importante per differenziarsi no. e ma si può fare qualcosa meglio più evoluto per la comunicazione anche digitale di questi strumenti? Carlo Beh, non vorrei, non, non vorrei vendere in questo momento ma i miei prodotti no. i prodotti touch il fatto di poter installare sulle macchine qualcosa che mostrano, di, mostrano in maniera interattiva qualcosa aumenta la possibilità di eh, aumentano la possibilità di creare un'identità di brand sì. per il gestore finale eh, Carlo voleva dire eh, sì, adesso il brand è una cosa che non è fine a se stessa cioè il brand è una cosa che ha la finalità di ehm, andare incontro alle attese di un consumatore okay? non è che a me piace il brand buon ristoro perché così mi gratifica che la gente lo conosce a me piace che le persone riconoscano che la promessa di servizio che Buon Restore fa dentro ogni suo cliente venga mantenuta e il riconoscimento di questa promessa mantenuta diventa la forza del brand. Okay? Allora, eh, Per me il brand è una cosa che è particolarmente articolata e complessa, sfrutta i canali digitali ma è fatta di tanta sostanza è fatta di tanta tanta sostanza noi per esempio che abbiamo un parco di utenti dell'app estremamente consistente cioè le 80, 90, 100.000 persone che tutti i mesi utilizzano la nostra app sono un canale di comunicazione aperto noi abbiamo interpretato questo rapporto con il consumatore in maniera estremamente prudente e delicata perché io gli prometto un caffè non gli prometto di vendergli della pubblicità dei brand o la pubblicità di nessuno. Cioè, io gli prometto un caffè magari un buon caffè magari, un buon caffè. <ride> magari con una bella app che funziona bene <ride> però gli prometto quello lì ok, okay. okay. Eh, domande dal pubblico abbiamo già questa possibilità pensateci anche dopo però se qualche mano si alza adesso possiamo subito rispondere a eh, una domanda a qualunque persona di noi Pensateci, c'è già qualcuno, Mane alzate, nessuna timidezza, vabbè, pensateci un attimo, volevo chiedere a Ivano Asaro il suo parere su cosa si può fare per migliorare l'awareness, la consapevolezza del consumatore finale. Sì. Sentite? Sì, ok. Ecco... Um... A mio avviso è fondamentale la comunicazione, questo è un tema su cui io batto parecchio il chiodo in generale dei pagamenti elettronici, nel senso che sono state fatte tante iniziative, è stato fatto un grosso lavoro, se penso anche al tema commissioni che è stato citato prima. Eh, per, per abbassarla ad esempio, ecco, questa cosa non sempre è arrivata a, agli utenti finali da un lato e agli esercenti dagli altri, no? quindi tante volte ci scontriamo ancora con, con qualcuno sì, che si può fare. Esatto, ecco, eh, qui la, il lavoro da fare è complessivo, no? se, se parliamo di, eh, di, del mondo vending eh, è, è importante al di là del mettere l'etichetta con scritto c'è la nuova app, guidare in realtà l'utente nel, nelle fasi anche che sembrano più banali ma l'installazione dell'app, su come si carica il credito, eh, quello che, che dice Carlo mi piace, del, eh, assicurarti una risposta... E questa cosa non è banale, no. quando io ho un problema, banalmente non riesco a installare l'app, non riesco a, eh, a caricare il credito, è fondamentale che in pochissimo tempo se io faccio una domanda mi venga, mi venga dato il supporto che, che mi serve, eh, perché altrimenti questo... se perdiamo il cliente in quella fase lì non lo recuperiamo più. Sì, Quindi questo è... Smette di usare l'app. È assolutamente lo fondamentale. Ci riprova fra 5-10 anni. <ride> esatto eh, Domande dal pubblico, altre... eccolo. <ride> se puoi dire nome, chi sei, azienda è più facile diciamo, per noi eh? Andrea, Lo... ah, Il Andrea Lovo Albiero del gruppo Albiero gestore di distributori automatici volevo fare una domanda alla signora della Bancomat in quanto secondo me nel nostro settore i costi delle commissioni sono sempre state presentate molto ma molto alte superiori perfino ai negozi noi che facciamo microtransazioni dove eh, un centesimo per noi è anche il 5% del, del volume, quindi eh, da parte delle banche del vostro comparto, come vedete il nostro settore, volete investire sul nostro settore? Dunque... Faccio la premessa che noi come Bancomat lavoriamo per le banche, ma oggi qui purtroppo manca tra a questa tavola rotonda molto interessante e stimolante, le banche. Avevamo invitato. <ride> noi, no. noi che siamo dietro le banche cerchiamo di fare il più possibile per uh, ridurre appunto quelli che sono i costi, la tua banca che poi necessariamente le banche tendono a riversare, non voglio creare nessun litigio, nessuna guerra fondaia. E, Cerchiamo di fare, cerchiamo di ridurre tutti i costi, lo abbiamo fatto in passato, abbiamo fatto per ben due anni, quindi abbiamo ridotto sia quelli che erano i nostri introiti e abbiamo ridotto anche quelle che sono diciamo, le cosiddette commissioni interbancarie, quindi quelle che sono le, le commissioni che vengono appunto gestite e tramitate tra la banca che offre a voi il servizio di accettazione e la banca che invece diciamo, emette la carta o comunque emette lo strumento sotteso all'operazione di pagamento che viene effettuata. Ciò cioè nonostante ci siamo resi conto che questa scelta da parte di Bancomat che gestisce comunque su base annua oltre 2 miliardi di transazioni quindi comunque sul mercato è uno dei player più importanti per il mercato Italia, comunque poi purtroppo non ha portato nell'ultimo miglio sempre ad una riduzione delle condizioni economiche che vengono fatte dalla singola banca all'esercente o a coloro che gestiscono le vending machine. Quindi purtroppo poi quest'ultimo miglio non è sempre um, stato, stato gestito in questo modo, in questa stessa direzione, devo però dire che non è legato ad un non interesse da parte delle banche, è legato più che altro ad una complessità, ad una difficoltà di gestire poi tutti quelli che sono temi di natura contrattuale, le condizioni economiche di fatto poi rientrano nei contratti che voi avete in essere con le singole realtà bancarie, spesso non si riesce sempre perché... Il numero di, di esercenti in Italia è davvero ampio, è davvero alto, elevato e in continua evoluzione, in continuo ampliamento, quindi probabilmente è più un tema di tempistiche, le banche non sempre riescono poi a gestire in maniera efficace l'aggiornamento la, rapido delle condizioni economiche che poi riversano sugli esercenti stessi, quindi è un tema di velocità è un tema di velocità che ci deve interessare lungo tutta la filiera, quindi sia velocità quando parliamo di user experience, di rapidità e di semplicità, ma anche poi di velocità nel mettere al mercato le condizioni economiche atte a poter diffondere più facilmente questi strumenti di pagamento perché quello che noto spesso da attore di mercato è che siamo molto interessati, molto focalizzati sulla user experience a velocizzare la user experience del cliente finale ma dobbiamo porre la stessa identica attenzione anche a quelle che sono le esigenze degli esercenti per velocizzare anche la disponibilità, la diffusione degli strumenti di pagamento da parte degli esercenti quello che dicevo un po' prima, domanda e offerta purtroppo si devono necessariamente incontrare è una cosa molto banale ma in questo mercato che è in continua evoluzione probabilmente il faro negli ultimi anni è molto Focalizzato sulle esigenze degli utenti finali, dei consumatori, ma poco da quest'altra prospettiva, quindi dobbiamo un po' bilanciare, credo. C'è altre domande mi sembrano? Sì, prego. Ce ne, sono, scusate, ce ne sono altre così capisco dove andiamo a parare. Solo lui? Siete sicuri? Va bene, prego. prego. Velocissimo. Allora sono Tommaso Gallone, vengo dalla provincia di Brindisi, sono un produttore di snack tipico più basso, si può alzare col microfono si sente molto basso vabbè se no viene qua eh. oh, vabbè. Eh, niente volevo sapere avete parlato tantissimo di pagamenti di, eh, volevo un attimo sapere la tendenza delle, delle richieste da parte del vending a prescindere dal, dal classico caffè cappuccino, per quanto riguarda lo snack ehm, cioè, l'altra tipologia di prodotto che ten, ehm, e che tipo di, diciamo di, eh, di tendenza di mercato sono eh, in percentuale? Rispondo io, rispondi tu Carlo. Forse ho capito la domanda ma. Eh, allora, no, rispondo io, eh, è disponibile ed è stato presentato ieri la rilevazione di Ipsos sul nostro mercato che copre anche quel tipo di domande. Quindi io le consiglierei di rivolgersi di là allo stand confida che le danno il rapportino di quel. Eh, di, quello, di quella ricerca di mercato che viene aggiornata tutti gli anni ed è fatta con dati veri estratti dai gestionali degli operatori della distribuzione automatica quindi eh, io non l'ho guardato questo degli ultimi anni quello, no no no ma le dico semplicemente le dico quello che vedo dentro la mia azienda nella mia azienda c'è stato un tendenziale calo del taglio di acquisto cioè le persone hanno meno disponibilità economica in questo momento quindi fatto salvo il listino e fissato il listino che io applico da un cliente il prezzo medio di vendita mio è leggermente calato in quest'ultimo anno perché la disponibilità economica sta calando eh? ah, quindi normalmente il caffè costa meno di uno snack eh, da boh, caffè 35-40 centesimi uno snack minimo 50 andando su e quindi è un mercato che forse un pochettino eh, diciamo non vedrà più la crescita che invece c'è stato negli ultimi dieci anni ecco. Prego. Se, se invece parliamo di ah, quando il prezzo medio del prodotto in vending cresce finisco un secondo dico, eh, quando i prezzi medi salgono di un importo rilevante l'attesa del cliente di un pagamento digitale cresce nel senso che se si incominciano a vendere non più caffè soltanto ma prodotti che incominciano a costare 7, 8, 10 euro l'attesa del cliente verso un, un, un pagamento digitale è molto elevata questo è solo il messaggio ultima chance per una domanda, fra 10 minuti chiudiamo però vi dico quindi ultima, ultimissima chance alzate la mano Ok, nessuno alza, credo. Okay. E va bene, allora vi ringrazio tutti, penso che abbiamo dato un quadro esaustivo di dove siamo, dove andiamo, come arrivarci, anche qualche nodo da, da superare, qualche complessità da limare, ecco però la strada, bene o male, almeno è illuminata, sappiamo come com arrivare lì a destinazione e, e ci sono dei forti indizi che l'Italia sta andando in quella direzione. Quindi grazie ancora per essere venuti qui, buon pranzo che è pure importante, soprattutto con le vending machine che abbiamo qui intorno, allora grazie e buona, buona giornata.